benvenuti a questo dialogo che prende spunto dal volume il mondo dopo la fine del mondo che uscirà in liberia dopo l'estate e oggi parleremo di globalizzazione parleremo di geopolitica, parleremo di europa ehm, con tre persone che hanno scritto testi che affrontano questi questi temi ehm, andrea boitani un economista che insegna all'università cattolica di milano sabino cassese un giurista che ha molto scritto anche su questi temi, e ehm, Marta Dassù, studiosa di relazioni internazionali. Ehm, sia Cassese sia Dassù hanno avuto incarichi anche importanti di governo, eh, Cassese come ministro per la funzione pubblica, ehm, Marta come eh, vice ministro degli affari esteri nel governo Monti e poi nel governo Letta, eh, oggi Marta Dassù è anche direttrice di Aspenia, eh, lavora nell'Aspen Institute, mentre Cassese è stato giudice della Corte Costituzionale. Dovrei dire di Boitani Cassese e Dassù molto di più, ma diciamo mi limito a questo perché vorrei cominciare subito e vorrei cominciare con Marta Dassù eh, che nel suo testo eh, si sofferma in particolare sulle conseguenze della pandemia e del lockdown, sui rapporti eh, tra due grandi potenze, tra Stati Uniti e Cina, eh, che per molti anni, come scrive Marta Dassù, sono stati globalizzazione, O scrivere da su oggi si è eh, inceppato. Ecco Marta ci spieghi perché e come si è inceppato? Sì, grazie eh, per questo invito, mi fa piacere discutere con eh, due amici illustri e, e con te Pepe. Il, il motore della globalizzazione era appunto questo rapporto simbiotico fra l'economia della Cina e l'economia degli Stati Uniti. Eh, Niall Ferguson, uno storico inglese, lo definiva chimerica, una specie di crasi, per cui la Cina esportava negli Stati Uniti beni a basso costo e veniva in cambio, eh, se volete, eh, inondata di dollari americani. Il livello delle riserve finanziarie in dollari della Cina è stato fino alla crisi finanziaria del 2007-2008 davvero eh, imponente. Questo meccanismo si è inceppato progressivamente, il Covid è un'accentuazione di tendenze che già esistevano a partire appunto io direi eh, dalla crisi finanziaria del 2007-2008, perché la Cina ha scoperto che quelli che considerava i suoi maestri, e cioè i dirigenti degli Stati Uniti, il capitalismo americano, in realtà eh, non riuscivano a soddisfare le attese che la Cina stessa eh, aveva, mentre l'America ha scoperto eh, che eh, tutto sommato la tesi che è stata alla base della globalizzazione sponsorizzata mh, dagli anni 90 in poi dagli Stati Uniti, e cioè che la Cina sarebbe diventata un, un azionista responsabile del sistema internazionale, non si stava verificando. È cominciata una, una traiettoria divergente fra queste due grandi economie i leader cinesi di nuova generazione hanno cominciato a dire che anche i nostri maestri sbagliano dunque, non possiamo più seguire una via per così dire americana allo sviluppo economico, eh, la Cina è diventata con Xi Jinping in particolare molto più uh, nazionalista in modo esplicito, tutto sommato Deng Xiaoping avviando l'epoca delle riforme economiche aveva sempre pensato che la Cina dovesse mantenere una sorta di basso profilo, la Cina invece ha espresso in modo molto aperto eh, le proprie rivendicazioni territoriali e così via e l'America d'altra parte, eh, già prima di Trump, ma con Trump in particolare, ha cominciato a vedere che i costi della globalizzazione eh, pesavano in modo sproporzionato eh, sulla propria classe media, su una parte della propria classe media, mentre la Cina ne era grande beneficiario. Effettivamente lo sviluppo uh, della Cina è stato qualcosa di assolutamente straordinario uh, in quegli anni. Ora il Covid ha accentuato tutto, tutto ciò, ha accentuato questa uh, distanza di percezioni, uh, abbiamo visto benissimo che Trump, uh, che già aveva messo in discussione il rapporto commerciale con la Cina, uh, ha giocato una carta uh, veramente antagonistica. Eh, ha cominciato a parlare di Chinese flu, di, di influenza cinese, ha, ha dittato nella Cina la grande responsabile eh, di questa pandemia e la Cina, d'altro canto, ha tirato fuori a sua volta delle tesi di tipo cospirativo contro gli Stati Uniti e ha rafforzato appunto questa sua nuova tendenza nazionalista. Io scrivo nel, nel saggio che stiamo commentando che entrambi a me paiono eh, dei perdenti relativi del mondo post-Covid, eh, tutto sommato, eh, nella Cina, eh, per varie ragioni, negli Stati Uniti che hanno gestito malissimo, eh, mi pare la pandemia ne escono bene, mentre ritengo che sia una buona crisi, fra virgolette, per l'Europa. Eh, L'Europa, io penso, potrebbe essere eh, la sorpresa geopolitica eh, di questo mondo post-Covid o purtroppo col Covid. Grazie. Beh, torneremo sia sul tema delle relazioni Stati Uniti, Cina, sia sull'Europa negli interventi successivi. Però adesso vorrei chiedere a Dino Cassese qualcosa che ha a che fare con una, un passaggio che è molto, molto netto, molto chiaro del suo testo. Eh, Cassese scrive eh, una caratteristica peculiare quanto è accaduto, è la reazione dei governi che sono stati costretti a imporre restrizioni a libertà individuali mai sperimentate nella storia universale. Eh, neppure le peggiori dittature hanno mai imposto l'obbligo di restare a casa. Eh, Stati Uniti e Cina sono paesi che hanno sistemi istituzionali molto diversi e però appunto ambedue sono confrontate con le restrizioni di libertà. Volevo chiedere a Cassese dal punto di vista di, delle istituzioni, anche delle singole istituzioni nazionali, eh, ci sono dei rischi nella situazione in cui abbiamo avuto? anche per l'uso dei DPGM da parte del governo italiano, ma in generale eh, l'impatto è un impatto che al di là dell'emergenza rischia di, di riverberarsi su un'evoluzione, un'involuzione autoritaria nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nei diversi sistemi di governo? Ci sono due tipi di reazioni. <coughs> e le reazioni da un lato <coughs> di paesi come l'Ungheria. Lì Vittor Urban ha, eh, semplicemente si è fatto approvare dal Parlamento una legge e questa legge che eh, dà dei poteri di emergenza alla, alla struttura esecutiva dello Stato di cui lui è a capo è una legge che non ha un termine, eh, in sostanza come più o meno come il primo decreto legge fatto in Italia da Conte che poi è stato subito abrogato. È corretto dal secondo decreto legge. E Quindi abbiamo un, dei tentativi di strutture politiche già orientate nella, di, nella direzione della democrazia illiberale, quello che è uno simoro sostanzialmente, perché non esiste una democrazia illiberale, che eh, si rafforza grazie all'emergenza, dando dei poteri speciali all'esecutivo che però durano oltre l'emergenza. Questo è il primo effetto. Il secondo effetto è quello che stiamo sperimentando in Italia e in altri paesi e non è un effetto nel, nella direzione autoritaria, ma nel senso di concentrare i poteri, quindi diciamo in una direzione anti-Montesquieu per intenderci. Eh, quel bel libro di Montesquieu del 1748 eh, come dire eh, scompare eh, quando eh, tutti questi poteri vengono raccolti nelle mani dell'esecutivo e noi abbiamo, abbiamo registrato questo insomma eh, quelli che chiamiamo DPCM cioè decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati sostanzialmente degli interventi in aree che dovevano essere rette dalle leggi, e non, scusa, dalle leggi e dai giudici e non dal potere esecutivo. Quindi i due altri poteri, quello legislativo e quello giudiziario, sostituiti dal solo potere esecutivo. Però la differenza sta nel fatto che eh, qui l'emergenza ha una durata, eh, la durata legale del periodo di emergenza in Italia termina il 31 luglio e, e, e poi dopo riprende l'andamento precedente. Tuttavia noi non dobbiamo ignorare che nelle istituzioni c'è una forza di inerzia e quindi è probabile che questa eh, sostanziale uscita di scena del Parlamento e questa silenzio della magistratura, non negli in interventi di controllo, ma negli interventi di prescrizione, e, e possa continuare in, in, una, in una fase successiva. Queste sono cose che ci devono preoccupare perché comportano quello che viene chiamato una verticalizzazione del potere e quindi un'accentuazione dei poteri di quello che viene chiamato il leader e quindi del, della persona che è posta al vertice del potere esecutivo. Bene, mi sembra che questo tema evocato da Cassese, la concentrazione del potere, eh, si ponga anche se in termini abbastanza diversi, forse ribaltati in Europa eh, e chiedo ad Andrea Boitani nel tuo testo hai scritto che all'inizio della crisi, all'inizio della pandemia, della diffusione, l'Europa ha dato un'impressione di essere smarrita, frammentata, disarticolata, come scrivi, o peggio addirittura, ogni singolo paese chiuso nei suoi confini sembrava un contro l'altro, l'uno contro l'altro armato. Poi è successo qualcosa e è cambiato il segno, tanto che nell'ultimo periodo invece l'Europa ha dato... Eh, prove e segnali di voler eh, agire nel, nell'insieme con uno spirito di solidarietà, ecco ci, ci dici cosa è cambiato e come è cambiato? Sì, grazie, eh, dunque eh, le cose sono cambiate con, con, con il tempo e ci sono state fasi alterne, io ho cercato di, di raccontarle un po', Uh, momenti in cui come dire, le speranze si, si levavano, momenti in cui tornavamo con, con uh, i piedi per terra, se non, se non più in basso. E effettivamente la cosa che secondo me ha, ha cambiato in buona misura l'atteggiamento la, uh, la, diciamo dei, dei paesi europei è rendersi conto che uh, questa volta sul serio se uno o più dei paesi europei fossero eh, affondati, avrebbero trascinato tutti gli altri con sé. E questa cosa diciamo, è una cosa di cui si sono resi conto in maniera molto vivida gli industriali tedeschi, eh, i quali sono ben coscienti dell'integrazione delle catene del valore. Eh, tedesche con quelle del nord italia ma anche di altri paesi naturalmente chiaramente quelli più vicini alla germania eh, dalla slovenia alla repubblica ceca alla stessa polonia eh, ma anche l'italia e la spagna quindi eh, questa cosa diciamo, ha, ha chiarito che eh, qualora i paesi più colpiti, che in questo caso erano ancora una volta i paesi del sud, con la parziale eccezione del Portogallo e della Grecia, eh, fu, que, se questi fossero andati a fondo sarebbe andata a fondo anche la Germania. Eh, la seconda, eh, il secondo elemento è che chiaramente questa crisi non poteva essere in alcun modo ascritta a colpe Precedenti di questi eh, dei paesi del sud che sono, eh, diciamo, tradizionalmente i paesi incolpati di tutti i guai, guai dell'Europa. Um, e questo è stato molto chiaro in un comunicato eh, emesso, diciamo, dai ministri dell'Eurogruppo e poi nella lettera di Dombrovskis e Gentiloni. Eh, in cui si chiarisce bene che eh, i problemi questa volta non, non hanno a che fare con eh, il malgoverno governo o, o diciamo, il comportamento racicale dei paesi del sud, ma che eh, si tratta di uno shock esterno che ha colpito in maniera asimmetrica per puro caso, diciamo così. No? Eh, quindi queste sono, sono diciamo, delle, basi, delle basi oggettive. Eh, poi c'è stato certamente un cambiamento di atteggiamento del governo tedesco, eh, io qualche, diciamo, ho avuto qualche contatto con eh, politici, intellettuali tedeschi in questo periodo e mi sono reso conto come già diciamo, su, subito dopo Pasqua, a eh, fine aprile, primi di maggio, Uh, ci fosse un cambiamento di atteggiamento nei confronti, nei confronti del, uh, dei paesi del sud e della necessità che l'Europa si facesse carico del, di affrontare l'emergenza uh, Covid e poi le conseguenze economiche del, del Covid. Um, una cosa che è stata subito a tutti chiara è che questa volta diciamo così, il mettere insieme delle risorse era necessario e, e, e per la prima volta diciamo il tabù sul, sul debito comune è venuto meno. Eh, questa cosa diciamo, è venuto meno dove è venuto meno in Germania sostanzialmente cioè la Germania che ha eh, cambiato eh, almeno temporaneamente pro tempore il campo e eh, da essere diciamo così, il, lo sponsor eh, come dire, segreto, invisibile, dei paesi frugali è diventato il supporto più consistente dei eh, paesi che chiedevano una, una politica di risorse comune. E questo è, venuto, è diventato molto chiaro con l'accordo tra la cancelliera Merkel e il presidente Macron che eh, diciamo, ha dato lo spunto alla Commissione per varare quello eh, Recovery Fund, che poi la Commissione, per non far vedere che prendesse esattamente il, il termine usato da, dai franco-tedeschi nell'accordo, ha voluto chiamare Next Generation Europe. Eh, ma sostanzialmente quello è, è il recovery fund con i recovery bonds che erano previsti dall'accordo franco-tedesco e che erano stati proposti e sostenuti dalla Spagna, dall'Italia, dal Portogallo, dal Belgio, dall'Irlanda, quindi c'è un vasto fronte. Eh, se le cose potranno cambiare eh, sul serio, naturalmente dipenderà dal prossimo vertice eh, del 17 luglio, se non sbaglio, nel in cui si dovrà decidere effettivamente se il, il, il, fond, il recovery fund Next Generation Europe eh, avrà la forma che è stata dis disegnata dalla Commissione, eh, come verranno ripartiti i fondi e questa è una cosa eh, ovviamente molto molto delicata ehm, e eh, se questo, questo progetto avrà il voto unanime del Consiglio, perché se non avrà il voto unanime del Consiglio sarà diciamo un, un, un flop, eh, per cui eh, credo che tutti quanti dobbiamo tenere un po' le dita incrociate ancora. Bene, vorrei adesso arrivare al punto centrale, che è quello se questa, questa crisi ha eh, determinato o determinerà un arresto della globalizzazione, o quantomeno una sua indebolimento. Mi interessa molto il vostro parere anche perché è fatto da tre punti di vista disciplinari di competenze diverse, ma tutte e tre lo affrontate nel testo del, del libro, uh, anche se in ambiti diversi e con tesi anche non esattamente uguali. Comincerei di nuovo con Marta da su. Uh, nel, nel tuo testo, Marta, tu dici a un certo punto che uh, pensi che ci sia un serio rischio Uh, di avere, come dire, una uh, globalizzazione meno globale, così tu dici, no? che molti studiosi ne parlano e che mi sembra anche che tu uh, avverti questa possibilità come concreta, mentre Cassese mi sembra ha una visione un po' diversa, ci arriviamo tra un minuto, intanto vorrei chiedere a te di spiegarci cosa intendi, cosa, cosa si intende per globalizzazione meno globale, in, intendi anche ah. in due sensi, perché una cosa è la globalizzazione Diciamo, economica dal basso della tecnologia. Un'altra cosa è la globalizzazione come governo globale, che ovviamente sono due dimensioni che non necessariamente vanno in parallelo. Ma io parlo di globalizzazione meno globale, inventandomi una, una frase, eh, per così dire, uno simo fondamentalmente, perché eh, il contributo del commercio globale, del commercio internazionale, alla crescita. Eh, è in netta diminuzione, era in netta diminuzione già prima eh, della crisi Covid, e eh, eh, lo è eh, tanto più oggi. E si è aggiunta, per usare le tue due eh, linee di pensiero, la crisi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, anche questa già evidente che viene però accentuata dall'effetto Covid e in particolare dalle pressioni e tensioni commerciali fra Cina e Stati Uniti, ma anche le tensioni commerciali fra Stati Uniti ed Europa e così via, al punto da generare le dimissioni del direttore generale il brasiliano Azevedo con una specie di rassegnazione. Le cose non stanno funzionando come funzionavano prima. E I motivi sono eh, sia geopolitici che economici, parlavamo prima di questa sorta di nuova guerra fredda tecnologica fra Cina e Stati Uniti, se il motore del vecchio mondo globale era il funzionamento del loro rapporto simbiotico, il fatto che siano entrati in una fase molto più conflittuale rende difficile la continuazione della globalizzazione, per come l'abbiamo conosciuta eh, dagli anni 90 in poi. E ehm, C'è poi la scoperta Direi la scoperta fondamentalmente da parte del mondo occidentale sotto effetto Covid della fragilità delle catene globali del valore in dei settori strategici. Il fatto che noi facessimo produrre in Cina e in India una così grossa componente di beni sanitari essenziali dai appunto, eh, dalle famose mascherine ma anche agli antibiotici eccetera, è stato una sorta di shock psicologico per la nostra opinione pubblica, ma anche spinto a ripensare eh, il problema di sicurezza, in questo caso di human security, di sicurezza umana che abbiamo. Naturalmente poi i costi di quello che viene definito reshoring, cioè dell'idea che si possano riportare eh, verso i nostri paesi una serie di attività produttive sono molto forti. Eh, la globalizzazione ha colpito in modo disuguale le nostre società ma ha anche generato delle fortissime opportunità, a cominciare da prezzi molto bassi per beni che interessano tutti. Quindi il fenomeno sarà eh, misto, eh, secondo me si, si andrà verso un sistema internazionale più strutturato eh, attorno a dei poli eh, economici importanti, eh, gli Stati Uniti naturalmente, ma la Cina con attorno una serie di paesi asiatici e un'Europa che eh, in tutto sommato, come diceva giustamente Andrea Boitani, sotto l'effetto di Covid riscopre la centralità della domanda interna europea, perché è vero che la Germania è il paese chiave, ha compiuto una svolta molto notevole, speriamo che funzioni, io credo che un compromesso verrà eh, raggiunto. Per me la Germania era l'unico paese europeo, più della Gran Bretagna, che pure parla di un global Britain come post Brexit, la Germania era l'unico paese europeo ad avere in teoria un'opzione globalista, grande esportatore sui mercati asiatici e così via, Ecco, questa crisi parziale della globalizzazione, questa globalizzazione meno globale obbliga la Germania, diceva giustamente Andrea, a rivalutare totalmente l'opzione domanda continentale europea. E quindi io credo che questo sia molto importante e si aggiunge eh, l'ambizione francese di Marca, anche un po' gollista se si vuole, visto il tipo che è Macron, eh, di costruire eh, un'Europa fra virgolette più sovrana appunto in settori strategici che sono quelli dove noi siamo ancora molto dipendenti, l'energia, la tecnologia, eh, le reti della, della comunicazione, quindi siamo qui io credo, siamo in un mondo fondamentalmente non molto diverso da quello che abbiamo avuto dopo il 2007 ma in cui una serie di tendenze già evidenti si sono estremamente concentrate e rafforzate, quando tu acceleri una serie di tendenze che esistevano già, la loro somma di tutte queste accelerazioni cambia anche un po' il sistema e secondo me il sistema può essere definito eh, una, sì, un sistema globale ma meno di prima, un sistema che ha una forte impronta regionalista, un sistema dominato dalla grande competizione fra le due superpotenze, la Cina e gli Stati Uniti, in cui l'Europa in fondo ha ha una certa occasione storica, eh, se riuscirà a giocare bene le sue carte, vedremo, insomma, è chiaro che il superamento della crisi Covid è essenziale, e ci sono tanti altri elementi che mancano all'Europa, e, e quindi bisogna proprio dire vedremo. Bene, eh, Sabino, eh, il, prima citavi Orban, Orban è considerato un sovranista, o comunque parte di uno schierimento politico che rivendica maggiore autonomia nelle scelte del paese, anche in Europa. Eh, nel tuo testo scrivi che questo però non è necessariamente un elemento di riduzione della globalizzazione, le due po cose possono convivere e non è evidente come possono convivere se effettivamente ogni paese si chiude, eh, ce lo spieghi meglio. Eh, tre esempi. Il primo: eh, il presidente degli Stati Uniti eh, decide di ridurre o di azzerare i finanziamenti americani all'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi di uscirne. Ma se avremo un primo vaccino, questo vaccino sarà sviluppato in Italia, nel Regno Unito, prodotto nel Regno Unito e in Olanda e distribuito da società di distribuzione collocate in India e in Germania. Domanda, eh, deve pre prevale l'atteggiamento isolazionista degli Stati Uniti o finisce per prevalere invece eh, questa forma di collaborazione internazionale che ho appena descritto e che è stata studiata da uno storico inglese? Secondo esempio, e qui riprendo quello che diceva Andrea, Prima, eh, certamente in Europa eh, c'è stata una chiusura degli Stati, abbiamo chiuso le frontiere, no? Ecco, ma quella stessa causa che ha prodotto la reazione di chiusura delle frontiere è la causa che ha, sta producendo, aspettiamo tutti il 17 luglio, come ha detto prima Andrea, sta producendo il più grande e più importante sviluppo dell'Unione Europea degli ultimi decenni, e cioè il fatto che l'Unione Europea si dota di, della possibilità di una politica di bilancio. Perché, diciamo, come penso di aver detto più volte, l'Unione Europea è un gigante regolatorio, ma dal punto di vista della politica di bilancio è un nanerottolo. Eh, perché ha un, delle dimensioni che sono quelle di uno o due grandi comuni dell'Unione dell Europea. E quindi ancora una volta una uh, tendenza, come dire, contraddittoria, nella quale però vedo una prevalenza della tendenza sovranazionale piuttosto che quella nazionale. E il terzo esempio è quello del, eh, che è stato citato già da Marta e da Andrea delle global value chains e di questa sorta di insieme di divisioni universali del lavoro che si sono andate creando. Io non credo che sia possibile con l'economia che si è sviluppata in questo modo di tornare al sogno di Ford che voleva avere nello stesso stabilimento tutti gli elementi per costruire l'automobile. Eh, se non ricordo male, a un certo punto persino gli pneumatici. Va bene. E, e cioè che si possa tornare a questa forma di nazionalismo industriale, insomma, per così dire, no? Quel prodotto è tutto prodotto da, da, da, da, da me. Ecco, eh, le, le, le filiere o, o, o catene del valore sono ormai così disarticolate che persino un prodotto semplice come la scarpa oggi non è prodotta dallo stesso produttore. C'è chi fa la suola, chi la tomaia e chi fa l'assemblaggio della suola e della tomaia e poi c'è un altro naturalmente che ci so, se ci sono i lacci produce i lacci. Ecco, eh, Quindi io non penso che si possa tornare indietro e quindi la mia conclusione è che eh, che è abbastanza conciliante rispetto alla tesi di Marta e, e che ci stiamo avviando verso una diversa globalizzazione eh, tenete presente che i tre esempi che ho fatto sono esempi nei quali sono mescolati l'aspetto dell'economia con l'aspetto della politica perché come voi sapete eh, c'è questa ricorrente nella letteratura sull'argomento c'è questa ricorrente osservazione e cioè che mentre l'economia si globalizza, la politica non riesce a globalizzarsi o non riesce a globalizzarsi allo stesso tasso di sviluppo della globalizzazione dell'economia. Io credo che anche queste cose si sono intrecciate e quindi se dovessi riassumere eh, la mia riflessione su questo argomento eh, direi in due punti. Primo. Eh, ci, ci muoviamo verso una diversa globalizzazione secondo dobbiamo stare attenti a pensare che riprendano quota gli stati per il semplice fatto che questo è uno di quei campi nei quali probabilmente la crescita di peso degli stati va di pari passo con la crescita di peso della globalizzazione e quindi è un processo win win in cui non c'è nessuno che perde ma che eh, eh, c'è un, uno sviluppo parallelo eh, di eh, sovranismi e eh, globalizzazione. Vi ricordate quando Bannon venne in Italia e disse che lui voleva creare un'associazione globale dei sovranisti? Il povero Bannon non si rendeva conto dell'ossimoro che stava esponendo, <ride> perché se i sovranisti sono sovranisti devono esserlo anche nel rifiutare un'associazione globale dei sovranisti no? ecco. e questo è il problema come dire che i sovranisti non riescono a vedere grazie mi, mi sembra che sia le cose dette da Marta Dassù sia da Sabino Cassese gli esempi che ha fatto beh, pongono però la domanda che Sabino ha anche esplicitato cioè su una politica che non riesce a globalizzarsi e giro questa domanda ad Andrea Boitani. Una globalizzazione del mercato o della tecnologia eh, fortissima che ha reso evidente a tutti l'interdipendenza, appunto, non solo del, dell'interdipendenza della pandemia, per cui una cosa che succede eh, a Wuhan poi ha conseguenze in tutto il mondo, ma anche appunto delle mascherine. Perché diciamo, il mercato può ritenere non conveniente che si producano mascherine se non in alcuni paesi. E poi però tutti ne hanno bisogno. E se però c'è una guerra commerciale, politica, che fa sì che non c'è cooperazione, a quel punto c'è un problema enorme. E, e voglio dire, quale globalizzazione eh, può funzionare? A quale globalizzazione dobbiamo guardare? C'è un tema di governance e in particolare in Europa come si esplicita questo? Eh, dicevo, bella domanda, perché insomma eh, una domanda che va oltre le mie capacità di eh, previsione, le mie capacità divinatorie, eh, per cui proverei a, a ragionare prima un attimo sul passato. L la globalizzazione, contrariamente a quanto eh, diciamo, eh, molti pensano, si è accompagnata con un progressivo aumento del ruolo degli stati, eh, in particolare della spesa pubblica, eh, un po' di anni fa, più di vent'anni fa per la verità, Dani Rodrik eh, eh, scrisse un, un lavoro in cui mostrava che eh, diciamo, maggiore è l'apertura al commercio internazionale, agli scambi e anche agli scambi finanziari di un paese e più alta è la eh, quota della sua spesa pubblica sul PIL. Questo perché perché sostanzialmente quando i paesi si aprono, si globalizzano, eh, diciamo, sono più eh, proni a rischi di shock che provengano dall'esterno. Che Naturalmente il caso del Covid è un caso diciamo così, che ci è immediatamente vicino, ma ce ne sono ovviamente molti altri. La stessa crisi innescata dal fallimento di Lehman Brothers nel settembre del 2008 è stata per i paesi europei un shock che veniva dall'esterno, che veniva sostanzialmente dagli Stati Uniti. Poi non completamente, perché anche le banche europee erano coinvolte, ma insomma. Uh, e la spesa pubblica in questi contesti svolge, e gli Stati naturalmente che, che la fanno, svolgono un ruolo di assicurazione sociale di fronte a questi shock, uh, di fronte a questi shock esterni. Quindi quello che dobbiamo dobbiamo immaginare è che innanzitutto il, lo, lo, diciamo così, lo shock eh, rappresentato dal Covid non ha trovato abbastanza eh, diciamo così, assicurazione sociale presente, tanto che tutti gli stati si sono dovuti mettere a fare eh, diciamo dei, dei, degli incrementi di spesa che eh, sarebbero stati inimmaginabili fino a qualche mese prima, eh, travolgendo le regole fiscali in, in Europa, eh, portando il rapporto tra deficit e PIL a livelli molto più alti in tutti i paesi del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti naturalmente, eh, ma anche in paesi tradizionalmente eh, resti a fare questo tipo di operazioni come la Germania o l'Olanda. Eh, quindi la cosa che si può immaginare è che eh, io sono d'accordo con Sabino che, la, che il processo di globalizzazione difficilmente può essere, come dire, arrotolato all'indietro. Eh, è possibile che prenda direzioni più regionali, cioè sia una globalizzazione a raggio un po' più corto da questo punto di vista, eh, diciamo così, la globalizzazione o la europeizzazione delle catene del valore anche in relazione appunto all'importanza della domanda interna è una diciamo un'indicazione, una strada possibile, ma certamente ciò che si richiederà sarà più governo, una globalizzazione che funziona richiede più governo, solo che questa volta non si tratta tanto di governi nazionali, ma si tratta di governi sovranazionali, in particolare per quanto riguarda paesi relativamente piccoli come i paesi europei, eh, si richiederà un rafforzamento della governance sovranazionale, cioè in questo caso della governance europea. Appunto, ci stiamo muovendo in quella direzione? Speriamolo. Speriamo che una volta finita, sperando che finisca ovviamente l'emergenza COVID, eh, non ci sia anche qui un ritorno all'indietro, un ritorno al, al, a, diciamo, ai compiti a casa, al ciascuno fa, eh, diciamo così, il proprio, riempie il proprio quadernetto, eh, perché questo è incompatibile con una globalizzazione che se da un lato porta tanti benefici, dall'altro porta tanti rischi. Eh? Per esempio, una delle cose che probabilmente in Germania hanno capito è che un paese eh, che dipende così tanto dal commercio internazionale, la Germania ha circa il 3% del PIL mondiale e l'8% delle esportazioni mondiali, quindi è evidentemente fortemente dipendente dal resto. Del mondo è un paese a rischio, cioè ha una fragilità. Ecco, questa fragilità può essere ridotta se eh, diciamo, la Germania si europeizza di più, agisce meno in proprio, ma come diciamo così, il, il, il capo del coro europeo. Bene, io vi ringrazio molto. Le ultime cose che ha detto. Uh, Andrea Boitani credo che diano la dimensione di quanto è difficile la sfida, cioè governare insieme in un mondo complicato in cui ci si è, di, si è divisi da culture uh, politiche, sociali, vita quotidiana, è difficilissimo, eh, però in qualche modo è sempre più necessario almeno governare alcune strutture comuni, non, non un governo mondiale, ma almeno alcune strutture, dare più poteri ad alcune strutture. Questo io per deformazione professionale penso avviene solo per via di conoscenza migliore reciproca, non c'è altro modo. Quindi condivisione della cultura e devo dire che la nostra conversazione mi sembra una conversazione importante proprio perché come nel libro Il mondo dopo la fine del mondo moltissimi testi eh, parlano del mondo, c'è l'Italia ma dentro un contesto. Ecco, credo che noi dovremmo sempre più anche nel nostro paese... Dare un pochino meno spazio alle nostre specifiche vicende, magari tutte le differenze tra i vari leader, soggetti politici e conoscere di più ciò che succede in altri paesi. E credo che Marta Dassù, Sabino Cassese e Andrea Boitani ci hanno dato un buon contributo oggi. Eh, vi ringrazio molto di questa nostra chiacchierata e eh, chi l'ha ascoltata, spero vorrà ascoltare gli altri incontri che in video o in podcast in queste settimane alimenteremo a partire dal libro che sarà poi un libro fisico, sarà un ebook dopo dopo l'estate nelle librerie e in altri luoghi. Grazie mille. Grazie, grazie a te, grazie, grazie a tutti. Ciao.